italiana, faccio parte degli spaghetti Fraser e in questi 22 anni che sono qui a Di non mi sono mai dimenticata la mia terra, c'è un tunnel lungo e scuro che mi separa da lei, è la forma di, di una balena e quando lo passi per venire qua su non sai mai se lo ripasserai di nuovo per tornare laggiù. Tu sei Fernando? Sì, sì, ma in Lussemburgo non mi chiamano Ferni e anche Fernand. Eh, se io ti chiamassi Nando? Eh, Nando si chiama già papà. Mmm, Va bene, Ferni, un bacio dalla nonna. <ride> a Lussemburgo mi chiamano Croti e anche Claude, ma io preferisco Claudio. Ah, bravissimo, insomma è lo stesso nome del nonno. Un bacione anche a te. Bevibile, che cazzo bevibile? Uh, con queste parole c'è questo vino è divino. Sento la nostalgia il passato dove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare casetta mia. In quella casa sei la mia sere. Tantò per te! Oh, Saluta! Buongiorno! Ah, moin! Ma che freisse! Ma anche si! Comunque, sono schlecht! Tu lasci dei palpi Tour de France! E secondo te, papà, chi vincerà il Tour de France? La, la Chagall! Ah, ma Charlie ne ridu borghese? Non può dire che è stanco. Eh, che ne ragiona il ragazzo, eh? Ciao, ciao! Ciao!